Questa domenica è l'amministratore disonesto a tenere il campo. Sì, eh, quella parabola dell'amministratore disonesto che eh, in prospettiva di un licenziamento cerca di tenersi buoni i debitori del padrone, quindi falsifica le ricevute circa i debiti che avevano verso il loro padrone. Eh, effettua spontaneamente degli sconti con queste falsificazioni e al tempo stesso pensa al suo domani, quindi se lo aggiusta, aggiusta il suo domani nella, fals nella falsità di queste ricevute ma anche in un modo scaltro e Gesù coglie l'occasione per ricordarci che i figli di questo mondo sono scaltri mentre i figli della luce sono più fragili e dovrebbero attingere a questo esempio, non diventare disonesti come quell'amministratore, ma anch'essi aggiustarsi il domani, non un domani materialistico, un domani caratterizzato da beni, da carriera, non so, da fatti materiali, ma piuttosto un domani che tenga presente quello che è l'aspetto spirituale della vita di una persona e soprattutto un domani di Dio, il domani che dovrebbe essere caratterizzato alla fine della nostra vita dall'incontro con Dio, dovremmo investire per il domani in maniera scaltra, dovremmo fare con quella purezza delle colombe, la scaltrezza dei serpenti, come dice in un altro passo del Vangelo Gesù stesso, quindi ecco eh, come diceva, mi viene in mente ora Don Torino Bello, investire con i poveri e per i poveri, alla fine della sua vita, nel suo quello che chiamiamo il suo testamento spirituale, eh, in estrema sintesi raccomanda, raccomanda ai giovani, no? soprattutto ai credenti, ai credenti, di amare i poveri, amare i poveri la gente è Gesù, il resto verrà, verrà da sé, verrà... questo vale soprattutto, diceva Antonino Bello, e molto spesso noi risultiamo incoerenti ecco per le cose di Dio stiamo a guardare l'orologio non so a quanti confratelli capita ogni tanto di l'occhio cade su quei fedeli che stanno a guardare l'orologio e a calcolare i minuti dell'omelia, della messa, quando finirà perché per Dio c'è poco tempo o niente mentre se siamo coerenti no, quanto tempo viene dedicato alla tv, allo smartphone, si passano ore a passare i contenuti sui social. Se impieghiamo tanto di quel tempo per Dio, non abbiamo mai tempo. Bisogna investire anche in termini di tempo, il tempo che dobbiamo a Dio, per essere veramente credibili e non essere addirittura di scandalo per i tiepidi, e per i non credenti che ridono di noi nel vederci così profondamente incoerenti. Sì, viviamo la nostra fede, ma in maniera stereotipata, convenzionale, quasi trascinandola. Molti sono credenti e non praticanti. A questi credenti e non praticanti dobbiamo essere efficaci con la nostra testimonianza di vita. Buona domenica a tutti.